No, in realtà sono amiche che vi vogliono solo per... Il... Cerchi anche tu amiche per la lingua Sono qui con... Sassoli di un italiano in Giappone e è uno scrittore di romanzi e Dovete sapere che è anche scintoista, tra le altre cose Di cosa vogliamo parlare oggi in questo meraviglioso video? Dei spaghetti col ketchup in Giappone Magari se vi può interessare ne parliamo in un altro video Quindi se volete questo video dovete fare una colletta e pagare a Seba un viaggio a Kyoto e facciamo tutto Comunque volevamo parlare di amicizia in Giappone Esatto Tra l'altro questo è un argomento che ho già affrontato con maccialatte Però mi, mi si è visto un occhio durante il video quindi abbiamo riciclato l'argomento la, Per questo cavolo no, no, Non posso fare un video dove si vedono gli occhi io sono, cioè, Io sono cresciuto in una famiglia molto cattolica da seguire delle regole delle delle regole c'è cioè, cioè, cioè, cioè, il pudore, pudore. pudore e niente. Vogliamo parlare di amicizia. Cioè, ma vogliamo parlare innanzitutto d'amicizia coi giapponesi o i giapponesi con gli italiani in generale di in amicizia in, generale, in Giappone perché comunque eh, appunto io non faccio discriminazioni, anche se la gente dopo ha visto un po' di video mei pensa che odia tutti gli stranieri in Giappone. No, non ne odio tutti, no, non tutti. 99.9 <ride> 99 periodico perciò <ride> solo la, la parte che proprio non, cioè, che non fa per me, ma però tra loro sono amici, quindi non è che si sentano soli ecco. tra loro sono amici mi non sono tornati a casa assieme esatto infatti, sì. perché no no perché in realtà questa è una cosa che non so se ti chiedono anche a te perché anche lui comunque c'è un blog seguitissimo e quindi gli chiedono un sacco di domande immagino simili a quelle che chiedono a me infatti tra le domande mi avete chiesto in mille come trovare lavoro e poi nessuno si è guardato il video quindi se chiedete ma poi andatevi a vedere il video bah. Trovo un lavoro in Giappone E niente, tantissimi mi hanno chiesto Ma è possibile avere degli amici giapponesi? Una domanda in realtà parte come un'affermazione I giapponesi sono freddi, l'amicizia non esiste eh, esatto Questa non so se la citazione di, quasi, di qualche youtuber Che vive al nord, italiano Sono Quelle cose che, che, sì, non lo so Non lo so come mai Però, ehm, devo dire che io da quando ho iniziato Youtube, ho iniziato a scrivere sui Tami, gruppi, facebook Io continuo a condividere anche se So che ogni volta che condivido i dislike che sono. Sotto il video sono perché infatti quando c'ho i video quelli delle vacanze che non li condivido perché sono video su Bali, video su poke, cioè sulle varie vacanze che ho fatto, io no. non li condivido nei gruppi Facebook infatti no. non ho dislike. No. Quando condivido i video sul Giappone c'ho sempre quei 3-4 dislike. Questo perché Facebook è il male. Eh no, non è il male, però devo dire che non lo so su Facebook, in altri gruppi Facebook, proprio c'è gente che si lamenta del fatto che non è riuscita a integrarsi in Giappone. Non, è, non si. neanche integrarsi, ma veramente i amici in Giappone. Eh, poi non non che dice che non si è integrata, è che il Giappone non li ha accettati No, che è... il Giappone non... No, non... è che non ha accettato loro Non accetta, non accetta nessuno, nessuno che non sia giapponese Noi cioè siamo che... miracolati Eh, sì, ma noi saremo sempre per sempre Gaijin sempre, Gaijin sempre. o Gaikokujin? Lo... Anche... No, Gaikokujin è troppo elegante No, eh, non lo so Io tra l'altro ho fatto un video, anche questo non te l'ho detto Ho fatto il video Gaijin e Gaikokujin, la differenza Ancora non è uscito perché devo dire che anche questa Infatti c'è un utente che è sempre lo stesso in realtà, non, che comunque mi seguo infatti mi fa piacere però lo eh, salutiamo, ciao io spesso parlo di me stesso come cioè, ma non faccio neanche distinzione mi sento io, anzi mi do sempre del voi io mi sento voi no io Honore, mi sama cioè, io, io, io parlo sempre di me al plurale e in giapponese sai che spesso anche parlo di me al plurale oppure no e eh, non lo so, boh, è difficile, non è difficile Secondo me innanzitutto tutte queste persone che dicono che non, ci si, può, che non si può avere amici in Giappone Quanti di questi sanno parlare giapponese? Ma anche, ma, anche, ma anche, sì, comunicabile Secondo me già là ne perderemo l'80% Sì, sì, effettivamente se provi a fare amicizia con i giapponesi parlando in inglese Oddio, ah. poi può essere che sì. becchi quello che parla benissimo l'inglese nella ah. serata. Però lì, lì puoi avere un po' di sfortuna perché puoi trovare la... G Ah. Parla ben inglese con le stronzo, ti cioè. mm, sì no, più che altro è che puoi trovare invece tutte quelle amicizie per la language, friends, ah, se se per lingua il amiche per la lingua Che sembra molto bello detto così <ride> Però in realtà sono amiche che vi vogliono solo per Cerchi il... anche tu amiche per la lingua <ride> e, no, se cercate amici sulla lingua amiche Oh mio dio Allora il mio italiano è peggiorato da quando sono entrato in questa stanza Ma oggi è scalato veramente uno dei monti più alti del Giappone, il monte Fucking no, il Monte Takao oh, Il Monte Takao non lo sa so neanche lui cosa scalare. No, no, per il Monte Tacao era, era la mancanza no, di ossigeno que... per era per fare una battutona, non hai capito. Andiamo avanti. No, no, devo dire che da quando ho iniziato YouTube ho anche scoperto che non sono per niente divertente. No, non lo eri manco prima. Ma mi io, mi piace, sento, sì. io mi sentivo sempre l'anima di ogni festa. Vabbè, invece No. No, secondo me, innanzitutto se togli già tutti quelli che non parlano giapponese ne resta un 20% di cui 10 eh, non lo so che comunque Tanta gente che viene in Giappone In realtà parte già odiando l'Italia Cioè non tutti Però c'è una Beh, gran parte Che non sa perché Partono eh. perché dicono In Italia non mi ci trovo Anche amici bene, nostri Mi sono se... le scarpe eh, esatto. Eh, esatto Tipo è che se state vero. maltrattate a scuola Perché mi piacevano i manga queste cose qua Cioè già se parti così Capito che parti un pochino Depressino Cioè è difficile mm -hmm. Cioè magari può succedere Che magari vieni qua E trovi la mecca E buon pam Però solitamente Io avevo tantissimi amici Anche in Italia Sono sempre è stato l'angolo delle feste e non ero neanche divertente quindi Pensa ragazzi capite se c'è opportunità per me di avere amici, c'è chance per tutti. Allora, quello che avevo notato, vabbè, io partendo da Osaka forse sono stato facilitato nella cosa perché sì. Osaka sono tutti tipo veramente squilibrati, quindi entri in un pub 5 minuti e pepe, pepe, pepe, pepe, yeah. Rio de Janeiro. Però, tipo, quello che notavo era che quando tentavo di parlare all'inizio, anche che riuscivo a dire veramente quattro frasi su Shizashimi Samurai. Però le dicevi nel contesto più o meno sì. Che sono parole, non sono frasi, non sono io un... correggo uno esatto. scrittore mm -hmm. no, le, le dicevo tutte assieme e mi diventavano una frase Ah, ok, ah, è vero, sì Comunque tentavano subito di rispondere Se invece mi partivo magari direttamente già in inglese perché, che ne so Perché, perché sapevi l'inglese prima di parlare Non sapevo l'inglese Ok questa cosa degli italiani che vengono in Giappone e non sei l'unico che non parla l'inglese. In cioè, cioè, che a, a scuola ho fatto francese. Eh, che, è un, che intanto non so La parlare. La scuola non... quel video che era Ravenna. Ah, si, sì, si. Sì, in sì, quella sì, scuola sì, lì. Sì. Allora, io ho fatto un video um, dissing. Che io non ne faccio mai video dissing, eppure. Mai, mai, mai. No, non ne faccio tanti. Ne faccio Foto di Logan di Paul. Logan Paul. <ride> no, vabbè. Vabbè, giochi in facili, ma io non l'ho fatto per fare dissing a Logan Paul. Matte e bis. A Vabbè, no, vabbè, l'Ara anche lì era una giustizia Gli stranieri! Vabbè, ma quello è in generale, basta! Famiglia soricata! <ride> no, ma questi non sono di sinquestia, perché scusa, eh, è anche un po' per pulire noi, eh, perché io comunque alla fine, se tutti ne parlano male, tutti si comportano male chi parla bene non ha iscritti <ride> è Vero? Grazie. No, però ho capito, bisogna un po' compensare giusto, Io, io giusto. faccio il combattente che veste la Marinara Marinaretta Eh sì Come il e... paperino Mm, io mi ispiravo più a Sailor Moon Comunque, in italiani non parlano inglese Non perché... mi è servito, non l'ho mai imparato Ma no, invece guarda inglese. che parlare in inglese serve Sì, no, indubbiamente, non in Giappone però... No, in Giappone no, in Giappone anche se non parlate inglese parlate giapponese perfettamente <ride> Ma anche in Corea se non parlate inglese ma parlate coreano completamente Beh, ok. E anche in molti paesi, se parlate la lingua no, Anche in Italia paradossalmente eh. Ma non lo so, in Italia non ne so No, in Italia, in Italia non lo so Boh. In Italia puoi parlare un po' così Quello mm. che vuoi, un po' pirata, un po' E quindi sì, provi a parlare un po' in giapponese Ma anche giusto comunicare Dai riesci a fare qualcosa Hai un topic interessante noi gli rompi le scatole uh -huh. E bene o male Almeno io sono riuscito a fare amicizia prima con tutti Poi è ovvio c'è l'amicizia da bevuta Quella che quando ci incontriamo al pub Allora siamo amici Se no chi si caga eh, Esatto E poi ci sono invece amicizie Che mi sono portato dietro Ci sentiamo Ci incontriamo Mi hanno aiutato tantissimo Cioè ti dico addirittura un ragazzo Che lavorava al combini Che è stato il mio primo amico Ciao Tezzuro. Ciao Tezzuro. In che oh. combini lavorava? Family Mart di Family Mart. Vi ricordiamo lo slogan del Family Mart: hanno dato combini Family Mart, che vuol dire insieme a te siamo una famiglia unica. E vedete la sua storia è proprio lacrime. Trappa lacrime. È proprio lui è diventato una famiglia con Tezzuro che lavora e eh, lavora ancora? No, no, no. Ha fatto carriera, adesso lavora 6.0. <ride> <ride> grande cosa. E comunque lui addirittura eh. si è preso un giorno di festa. Ferie, mm -hmm. che per un giapponese prendersi un giorno di ferie tipo boom, fuochi d'artificio, per aiutarmi a andare alle poste che dovevo raccattare una raccomandata Tipo una Beh. bolletta, non mi ricordo cosa dovevo prendere, non ci capivo niente, io vedo sto foglietto con scritto, devo, che ho scritto, che sta roba E mi ha accompagnato, mi è stato dietro, mi ha sempre aiutato davvero tantissimo E con lui parlavamo del più e del meno, cioè alla fine a combini sotto casa mia, io andavo, ciao ciao, eh, ciao, ciao sacata, mia. Mia. Ho un'amica che il tipo al commesso ci ha provato con lei, l'ha dato il sul numero sul conto, cioè uh, sullo scontrino. Geniale! E lì ha detto: Oh mio Dio. Lei poi si è confuso e ha chiamato invece il negozio. <ride> no, no, no, vabbè, non è nata la scena d'amore che magari sperava. E lui, però, una botte lì, sì. Però eh. sperava in quello. No, scherzo, non è neanche successo. Quello. Ciao Jenny! Ciao, ciao tipo te te. del combine. Ciao tipo te. del. <ride> eh, non lo so, non mi ricordiamo il no, nome. È sempre Tezzuro. Ciao Tezzuro. ciao E no, e che cosa è che è successo? Tra l'altro, eh. Tezzuro c'è anche nel mio romanzo a Magasaka. Esatto, sì. E fa anche lì. Lavorate, lavora in un piccolo e anche lì in un combino. Io meglio lavoro, <ride> vabbè, non lo dovete leggere. Vabbè, non non so leggetevi il suo mai. libro, no, vabbè. Comunque, in ogni caso, secondo me l'amicizia è possibile con i giapponesi se si parla la lingua e se soprattutto eh, trovare sì. un punto di incontro. Questo è importante perché sì, comunque sì. siete in un paese straniero, quindi è normale che un pochino bisogna adattarsi. Non è che potete pretendere. Per esempio, in Italia, se uno si presenta un quarto d'ora eh, più tardi a un appuntamento, non è che succede il finimondo, sì, neanche sì. in Giappone. Però tra Il le due carino, eh. tra le due nel senso in Giappone è proprio visto malino Sì cioè in Italia magari qualcuno si incazza e ti fa una scenata e via In Giappone tipo è l'ultima volta che lo vedi probabilmente Sì, cioè ovviamente dipende se magari siete amici da una vita Non è che se però come ma... se arrivi colando sangue da tutte le parti, questo, questo video è indirizzato a un audience che non ha ancora amici giapponesi e che non sa come farle. Quindi secondo me nei primi tempi devi essere uno di cui una persona vuole essere amico, ma un po' come in tutte le amicizie, nel senso, cioè se già sei presenti come, come stronzo, eh. eh, io di solitamente non voglio essere tuo amico. Comunque non dico allegro, ma quantomeno comunque una presenza piacevole. Sì. Cioè se arrivi e ti comincia a dire le sciagure, le disgrazie, esatto. Visto quel tipo ha scannato e l'ha messo nel frigo. Cioè, sì, grazie, ciao. Eh, cioè, non, non iniziate magari se è la prima volta che vi vedete, non è che iniziate parlando male di altra gente, questo o del Giappone o del pedo. Giappone che anche per o oh, lo fanno loro. intanto tanto i giapponesi che si lamentano del Giappone. Ma, sì, sì, ma anche io ne parlo dei problemi del Giappone. Però sono amici, però che... sono già entrati in confidenza eh, Esatto, come prima volta uno, no. dite esatto. cose belle del Giappone, fate dei complimenti perché. Boh. Oppure siate naturali, insomma, cose normali. Sì, cioè. ma infatti, cioè, alla fine non è che stata diverso che in Italia l'amicizia sì, come infatti. funziona. è solo la cosa più diversa, secondo me, tra le due è la lingua è diversa. La lingua è diversa e più che altro gli orari. Eh, Nel giusto. senso che in Italia un amico, bene o male, è facile che in una settimana lo si veda 3-4 volte. Ah, è vero, sì, è vero. In Giappone eh, c'hanno da fare eh, e quindi è facile anche che lo vedi una volta al mese, una volta a due esatto, esatto. mesi. Esatto, sì, sì, sì. È una cosa normale, specialmente se vanno a scuola, magari stanno all'università, sì, esami, esatto, ci cioè, esatto. possono essere tante cose, però cioè non è che se non lo vedi non è più tuo amico. No, no, no, no, no, anche perché di solito ti contattano, sì, cioè, sì, ogni tanto sì. anche se non possono vederti ti chiedono di vedersi e poi dicono guarda proprio esatto, sì. è... È un po', ma quello non è un modo per dire ma che stronzo mi ha tirato il bidone, è un modo perché non posso vederti però cerco, faccio sì. finta di... Anche perché loro non hanno il nostro tipo ciao come stai, eh. che noi in italiano buttiamo anche un ciao come stai, ah io bene, tu eh. io bene fine era Beh, giusto cioè, per sapere Sì, però non si usa molto. No, Genki, no. no, no. giusto tanto per Però di no, solito, no, nel senso, no. non è che lo dice e finisce lì. Di solito è che stai su lì e poi ci siamo da E poi sì. Allora, per chi mi hai contattato, cos'è ah. il motivo di questo online? Non fate mai battute perché o sono le mie sono pessime. Però devo dire che io, il mio umorismo in giapponesi, non lo capiscono molto spesso. E ormai adesso non lo capivano. Adesso il mio umorismo è diventato completamente giapponese e faccio youtube in italiano per quello che voi non capite l'umorismo giapponese di sé no però è vero, no però è vero che il mio umorismo molto spesso è però diventato è... quasi a... giapponese abbiamo un umorismo in italiano e in giapponese molto diverso, anche io sì. facevo tipo battute sulle parole sì. e però no, no. mi guardavano tipo, cioè che al massimo stelle... cioè se proprio ne fai uno che ti sembra proprio deve essere proprio divertentissimo, al massimo ti dicono Gioco dei vecchi sì, è vero non Quello sono che Sempre ah, E dico Vabbè a me sembrava una cosa divertente Adesso ne sì, voglio bello. dire altri Però che ne so nave ma show Facciamo la nave Sai nave nave ma E ti dicono queste sono battute da vecchio Che merda proprio Sì che sarebbe la versione Però vi dico divertente. È più apprezzato una battuta da vecchio Che una battuta italiana Che non capiscono esempio, questa è una battuta pessima, guarda come costa poco questa banana, ah verrà da Fukushima, eh, ti tuffi, esci con tre braccia, sì queste sono tipiche battute che ho sentito fare da italiani riguardo a Fukushima, se vai da un giapponese fai questa bella battuta, no, guarda. quello magari ti ha perso casa, famiglia, cane, sì, canarino, no. durante lo tsunami non la piglia proprio bene bene. No, no, anche perché comunque, per esempio anche Sadakatsu, per dire la mia amica, la sua famiglia è di Iwateken mm. e quindi è, hanno proprio perso la casa. quindi bisogna un po' di tanto Seto, di E aspetta: il... Se siete magari a Una cena con più persone Probabilmente Qualcuno Che è stato comunque Toccato da questo tsunami Non direttamente Ma magari amici O qualcosa C'è cioè, Quindi evitiamo Tipo una scena Che ricordo benissimo C'era questo americano eh. Che era pesantemente Contro le centrali nucleari E beh, Ci sta ci Ognuno sta Le sue idee Vabbè E una volta Si parlava con i giapponesi Lui attaccava Una filippica Su ma perché tenete Le centrali nucleari Il nucleare è il male bla, bla bla bla. E morale della favola Non ha fatto neanche un amico perché gli, gli appesava proprio addosso quindi... mm -hmm. eh no ma lo so perché comunque cioè, se c'è una cosa che ti dà fastidio non è detto che a tutti interessa cosa ti dà fastidio <ride> se... cioè ne se senso di dà fastidio vabbè parliamo d'altro non è che penso che per esempio non è che per esempio io e lui non è che abbiamo parlato poi tanto delle centrali nucleari Forse mai, e poi magari, tipo, dicono ah no, ma perché i giapponesi non vogliono affrontare i discorsi seri? Quella in realtà, cioè, io mi immagino anche un po' sensata la cosa, nel senso, eh. se io lavoro dalle 5 del mattino alle 11 di sera, eh. sono stanco, duro, mi sono fatto proprio il mazzo, quella arrivo finalmente al pub, mi siedo, mi rilasso, mi bevo una birra, mi s'appiccia lo straniero che, che parla magari anche male il giapponese e comincia a attaccarmi una pezza sul perché in Giappone ci sono le centrale nucleare e quella, che questo si alza e se ne va eh, Non no, ce lo fare anche eh, Non è non è non volevo tutto. Però devo dire una cosa che in Italia però Io non lo so se non lo sai so, Io quando mi siedo in treno sulle frecce Sempre c'ho una signora o un signore Che inizia a lamentarsi delle tasse o qualcosa in Italia Proprio sempre In Giappone il massimo che mi dicono è da dove vieni E comunque non è vero che non ti parla Non è che ti parlano sulla JR Che è, è come andare in metro Però se tipo sei sullo Shinkansen E magari c'hai il vicino Magari sta andando in aeroporto ti chiedono Ah dove stai andando? Di dove sei. In Italia se sto andando anche sul Malpensa per andare in aeroporto. Gente che mi si lamenta del lavoro, del Papa, che hanno aperto il McDonald's dai. la città del Vaticano. Ma cose che dico: Sì, ok. Sì. È un diverso oh, modo di affrontare le cose. In in e realtà non è che sto ne dicendo che sia più bello in Italia. A me io adoro lamentarmi delle cose. Però ah, se dai. mi devo lamentare delle cose, chiamo eh, mio amico Sassori. Chiamo Mary di Wild Earth. Chiamo Sabrina di Giappone a 4 Mani. Chiamo i miei amici veri che non conoscete più. Insomma, per lamentarsi se rompere le scatole chiamano italiani Invece, invece quando devono fare un bel discorso si parla con il Giappone Esatto Poi sì. si lamenta che non ha amici italiani Perché abbiamo detto tutto Ma sì fare Non, fare non abbiamo detto niente perché non c'è niente a dire, no, fare amicizia giapponesi, devi essere una bella persona, una brava persona, tranquillo giapponesi e italiani sono molto più simili di quando si pensa E per concludere, chi mi ha scritto su Facebook Eh, tu non hai realmente amici giapponesi Allora, non so se questo può essere paragonato come amicizia in Giappone Però io comunque ho amici che comunque mi hanno ospitato in casa Quando ho avuto problemi con la vicina un paio di settimane fa Che questo altro video però ho avuto dei problemi Di horror Anche horror. la politica perché proprio c'avevo una stalker Non una stalker che mi seguiva dai social Perché sarebbe stata un po' flare Proprio una stalker vera, isima, sì. una, una vera follower <ride> istantanea proprio sempre E oppure non lo so mi hanno, Ho il conto in banca di un mio amico giapponese Che adesso lavora nel sud dell'Asia C'ho proprio tutte ca le carte Perché ogni tanto magari devo pagare le tasse sì. O gli devo pagare la pensione C'ho tutto Però nel senso, cioè se proprio non si fidassero di me Non credo che mi darebbero queste cose Tutti mi sono venuti a trovare nel mio paese natale Quasi tutti Anche sì. questo dicembre viene sia Sadakata Forse anche Kumiko. Quindi, nel senso, io, cioè, ma c'ho tanti, anche adesso che sono in che sono andato con quattro amici giapponesi. Perché tanti, miei amici gia, gli italiani non ne ho tanti, però. Quei due o tre che sento, in realtà ce n'ho uno e no, un mio fratello, piatti, no, Esatto mio fratello. Però mi dicono che i giapponesi non ti invitano a cena, i giapponesi non si va mai in vacanza Io, madonna, vuol dire... Potrei... Allora, se chi mi segue su Instagram, cioè, sa quanto vado in vacanza Vado sempre in vacanza con giapponesi, eh Quindi, non... Eh, no. Ma te pensa anche una stupidata, proprio una banalata Io gioco sempre alla PS Vita Qualcuno eh. che mi segue già lo so, io gioco alla PS Vita online E gioco spesso con determinati giocatori, finisci per fare gruppetto, eh. uno di sti ragazzi è venuto a trovarmi a Kyoto eh, da... dov'è che stava? tipo vicino a Nagoya mi pare è eh, lontanissimo però è però bello cioè, che sia venuto alla così, fine se non c'è l'amicizia in Giappone è che è venuto a fare? ma infatti, cioè... Eh, e poi comunque come potrebbe andare avanti un paese se non ci fosse amicizie grazie Sassori per essere stato qui con noi a casa mia nella tua umile dimora umilissima <ride> e... confortevole. Sì. comunque potrebbe resistere anche a un tornado quindi il trailer di tornare Vabbè, quindi questo è quello che pensiamo noi sull'amicizia noi avendo tanti amici giapponesi e eh, abbiamo vissuto così la nostra vita in Giappone imparate il giapponese, siate carini, puliti ed educati e sono sicuro che troverete amici altrettanto Alla prossima! Ciao ciao iscrivetevi al suo Instagram e anche al mio di Instagram che ce n'ho due. C'è uno dove fa vedere solo la mano. Guarda quanti gruppi Facebook. Quanto vi adoro che vi fate tutti questi gruppi. È vero, anche eh. su Instagram c'è un botto di... No. Seba, no. Seba, Seba, Seba... No, tipo i capelli di Seba, capelli. Seba's Hair, Seba's Line. Adams di Seba. Se la mano di Seba che farà i video in coppia con mano della famiglia Adams. Ma eh, è ragazzi. la fine. Allora. Bene.